Mi licenzio, il mio capo fa. No, eh? Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video! Oggi siamo qua per fare un altro video. Oggi siamo qua con un video molto leggero, scusatemi di nuovo che io non sono, non sono molto brava ultimamente con i video ma il weekend scorso ho avuto veramente zero tempo per filmare quindi non sono riuscita a filmare uh, qualche video erano in condizioni pessime quindi devo essere un attimo decente per poter filmare uh, quindi mi scuso veramente cercherò di ritornare con i, con i miei soliti due video a settimana um, e niente, oggi facciamo un video molto leggero, non zero waste, oggi non, non, non diciamo merda a nessuno uh, non stressiamo nessuno <ride> Um, faccio una story time un sacco di tempo che non faccio story time e tantissima gente mi ha detto perché non fai story time perché è una vita noiosa raga ecco eh? perché non faccio story time cioè non so che story time fare magari ci sono delle story time che per me potrebbero risultare noiosi ma per altre persone potrebbe essere di intrattenimento e siccome ultimamente su youtube faccio, guardo solo story time ho detto "Ma potrei fare qualche story time per, per giusto per alleggerire un attimo la nostra frustrazione con il mondo e la gente che distrugge il pianeta eh, okay. allora oggi Oggi vi parlerò dell'intensa settimana che ho avuto. Oggi siamo il sabato, sì, siamo sabato. Uh, questo è un video, non so quando pubblicherò, ma vi parlerò di quello che è successo questa settimana allora, per chi mi segue da tanto tempo per chi ha visto i miei vecchi video sul Canada forse avete visto il video dove parlavo del mio lavoro di come è andata anche la mia esperienza lavorativa in Canada forse avete anche visto il video dove dico che voglio lasciare il Canada e anche il video di dico che non lo posso più lasciare per la situazione adesso insomma ci siamo capiti questo è un riassunto molto breve cosa è successo? che io durante insomma, questa quarantena, un po' come tutti non me la sono passata bene molto mentalmente e moltantissimo a livello lavorativo perché purtroppo è stato stressante per tutti non sto a dire che ero l'unica stressata al lavoro sono sicura che tutti abbiano avuto un brutto periodo cosa è successo? che in questo periodo io ho iniziato a dire ok voglio cambiare lavoro, basta sono stufa non mi pagano abbastanza per questa merda basta sono stufa e ho iniziato a mandare curriculum tipo dappertutto cioè qualsiasi cosa mi capitava sto che mandavo, mandavo, mandavo nessuno, nessuno si è fatto sentire fino a due settimane qua, quando se ne sono si sono fatti sentire in quattro. Tutti insieme nella stessa giornata tutti mi hanno chiamato. Ovviamente adesso col coronavirus, giustamente, i colloqui si fanno tipo ti, prima ti chiamano al telefono, se li piace ti chiamano per un secondo colloquio che quello faccia a faccia, solo che anche adesso col coronavirus lo fanno tramite. Ehm, tramite tipo zoom o tramite insomma tramite internet lo fanno in modo che ti vedano eccetera eccetera ti fanno sempre le stesse domande magari fai il colloquio con una persona tipo la, la, la direttrice insomma ci hanno capito uh, questa è stata una cosa positiva in realtà perché giustamente lavorando da casa potevo fare questi colloqui senza effettivamente dire ah sì, devo andare a fare cose a cosare quindi è stato abbastanza, è stato abbastanza utile anche lavorare da casa per questo motivo insomma cosa è successo? Io prima de, delle mie ferie, che sono state all'inizio di agosto, eh, avevo passato veramente delle settimane tremende al lavoro ed ero tipo veramente dopo le ferie, avevo detto basta, io torno là e mi licenzio, basta, sono stufa. Eh, solo che ovviamente è soporaccia, quindi non è che potevo licenziarmi così e non fare niente. Quindi ho detto no, vabbè, eh, calma, ti doina, eh, si va, si lavora, intanto si cerca e se si troverà qualcosa, eh, bene. Cosa è successo? Che insomma sono fatti sentire in quattro. Eh, su quattro colloqui eh, ho avuto tre seguiti, eh, cioè ho avuto tutti e quattro i seguiti, solo che il quarto tipo non mi hanno presa, ma in realtà mi interessava veramente poco quel lavoro, vabbè. E, um, e quindi tipo tre mi hanno fatto il follow up eh, e c'era un'agenzia che mi interessava tantissimo. Allora io lavoro nella traduzione, eh, questa agenzia invece era nel marketing, so che sono due mondi a parte, però la mia posizione del lavoro sarebbe stata molto simile a ciò che faccio adesso. Quindi ero molto interessata a questa cosa, ho fatto il colloquio, mi sono sembrati super carini, super simpatici, il lavoro sembrava yuhuhu bla bla bla, insomma ci hanno capiti e loro mi hanno detto guarda ci facciamo sentire, dovreste sapere tutto entro venerdì massimo lunedì, questo stiamo parlando di settimana scorsa, eh, avevo fatto il colloquio di martedì. Arriva venerdì, non si sono fatte sentire. Venerdì mi chiama un altro lavoro per il follow-up del, per il seguito, so, per il secondo colloquio, e mi fanno: Vuoi fare il colloquio con noi settimana prossima? Ho detto vabbè sì, dai, cioè che cacchio cambio, questi qua non si sono fatti sentire, aspettiamo ancora lunedì. Uh, non si sono più fatti sentire, martedì ho fatto il colloquio con questi altri, questa, questi, questa terza agenzia, insomma, que no, questa seconda agenzia, perché gli altri due li avevo scartati io, a prescindere. Quindi la guerra era tra queste due, insomma. Uh, io ero molto interessata a quel posto del marketing e poi invece questo qua del, che, ho fatto, fu, che ho fatto il martedì di questa settimana era um, sempre in traduzione lavoro uguale uguale a quello che sto facendo in questo momento, quindi il cambio sarebbe stato semplicemente iniziare a fare lo stesso lavoro in un'altra agenzia però con più soldi, cioè principalmente questo era il cambio. Um, quindi cosa è successo? Che questi qua si sono fatti sentire subito, cioè il giorno stesso loro mi hanno detto guarda noi ti offriamo questo, eh, dici se sei d'accordo, se vuoi pensarci va bene eccetera. Io eh, ci avevo pensato, ho detto siccome mi avevano offerto comunque una somma che era sì, era uno stipendio più alto ma non c'era sta grande differenza di stipendio perché qua comunque dallo stipendio tolgono un botto di tasse quindi tu cioè magari sei pagato, anche cioè all'anno tu sei pagato ti sembra tantissimo, poi al mese più o meno non è tantissimo quindi avevo detto beh io non sto a cambiare lavoro per boh, quei 100-200 dollari di differenza al mese perché piuttosto sto al mio lavoro, che so già il mio lavoro conosco i colleghi, conosco tutto cioè non ha senso iniziare da capo tutto perché io comunque l'indeterminato um, quindi cosa è successo? Che io gli ho scritto un'email perché ho detto, io vabbè, io non ho niente da perdere tanto vale farsi valere, insomma io non sono una di queste, che, di queste persone che si fa valere, sono pessima uh, se io devo chiedere qualcosa al lavoro, tipo un metro, non ce la faccio io sono proprio probabilmente sono tipo uh, la perfetta dipendente che non si lamenta mai, non dice mai niente eh, vabbè. e vabbè e niente, quindi alla fine ho detto, vabbè, scrivo un'email e ho detto, guardate, uh, va bene tutto però insomma io non posso lasciare un indeterminato per cominciare un'altra un che hanno 6 mesi di prova, oltretutto, neanche 3, sì, 6 mesi di prova, oltretutto, non 3, solitamente qua sono 3 di prova, poi c'è l'indeterminato a prescindere. A meno che non sia un contratto, effettivamente che ti dicono è solo di un anno, sostituzione maternità o robe simili. C'è un ragnetto sulla mia giacca. Ragnetto, io non, io non ti voglio uccidere, però, però, non sulla mia giacca. Questo è successo che io a questi qua ho proposto: se mi date questi soldi, ok, ci sto. Questi qua il giorno dopo mi hanno chiamato e fanno: Sì, ci stiamo, Ok, perfetto. Io ho detto: Ok, allora devo licenziarmi. Arriviamo mercoledì. Mercoledì eh, la sera dico: Ok, ho scritto la lettera di licenziamento, mi sono messa davanti al computer. E ho scritto l'email, non, cioè non mi piace questa sensazione di negatività in cui una persona dice me ne vado, lascio il lavoro, cioè, perché comunque è un, anno, è un anno e mezzo che lavoro per questa e mi sono comunque anche affezionata a certi miei colleghi, so già fare il lavoro, insomma è una cosa è abbastanza easy peasy, ci sono giornate stressanti ma credo che nessun lavoro sia perfetto, cioè, credo che tutti i lavori hanno i loro difetti, i pregi e i difetti che siano. Quindi cosa ho fatto? Ho fatto ho scritto questi mail tardi, erano le 9, ho detto avere sul mio capo, non è che si leggerà le email, la vedrà domani mattina e ciao! Quindi ho scritto le mail al mio capo e alla mia lead manager. Quindi io faccio la project manager e quindi abbiamo una responsabile solo dei project manager, insomma. Quindi si vede che lei era sveglia e mi risponde: mi fa: Doina tesoro, cosa è successo? Cosa vuol dire queste email? E io ero tipo: Beh, uh, vuol dire che voglio licenziarmi. <ride> e lei mi fa "No". <ride> e io ho detto "Che senso no?" Mi fa "Senti, cosa è successo? Raccontami eccetera". L'ho chiamata, eh, ci siamo chiamate sia quel giorno sia il giorno dopo. E gli ho detto, guarda, eh, un periodo è stato un po' così. Ho, ho parlato un po' di alcuni motivi. Ho parlato di alcune cose che in questo periodo sono andate. Ho parlato anche di altre cose. Io ho detto, adesso io non voglio fare la vittima, non voglio fare quella che si lamenta, eccetera. E lei mi fa: no, ma questo è il problema. Che tu sei sempre stata una molto silenziosa, non ti sei mai lamentata del lavoro, non ti, sei, non, cioè non ti abbiamo mai vista tipo lamentarti o così. Quindi, per me, eh, il fatto che tu adesso ti stai licenziando è una sorpresa tremenda, cioè nel senso, c'è cioè una sorpresa negativa, perché pensavamo che tutto andasse bene, proprio perché tu eri sempre là, tranquilla, cicicoco, sì perché io sono fatta così, cioè cosa devo dire, devo lamentarmi di, di, di, del mio lavoro col mio capo, certo che non lo faccio, ma ci mancherebbe, solo che lei mi ha detto guarda comunque devi capire che se ci sono dei problemi devi venire a parlarci, non devi farti problemi, io, io sono una che si fa problemi, cioè io non, non, non mi piace lamentarmi, non mi piace dire ah, sai, questo qui, cioè, non mi piace, cioè non sono a scuola sono maggiorenne sono, sono vaccinata e eh, tutto quanto quindi non è che mi piace andare però è anche vero che da una parte anche colpa mia il fatto che io non ho parlato di certe problematiche ma mi sono lasciata solo cioè mi sono semplicemente innervosita per i cazzi miei diciamolo così quindi abbiamo parlato al telefono e lei mi fa no allora c'è qualcosa che possiamo fare eh, perché veramente non, non vogliamo che tu te ne vada eh, se c'è un qualcosa che possiamo fare per tenerti dicelo pure eccetera, eccetera eccetera ovviamente io ho detto guardate, io ho avuto questa offerta gli ho detto i soldi che mi hanno offerto che comunque era una, abbastanza una bella differenza tra quello che mi pagavano loro quindi io ho detto mi hanno offerto questo non sto a mentire dicendo che non me ne vado per i soldi perché sì, me ne vado anche per i soldi perché ho detto ultimamente eh, ho avuto, sto avendo delle spese alle quali devo far faccia eh, quindi eh, diciamo che eh, sono delle spese non indifferenti quindi purtroppo mi serve più cash cioè come la pecunia, mi serve la pecunia e quindi cosa è successo che eh, ovviamente tipo loro hanno detto um, riesci a stare in stand by un giorno, eh, non, non parlare con gli altri eh, insomma stai in stand by, ti, ti ritorno oggi in giornata e ho detto ok vabbè perfetto cosa è successo che loro, lei subito tra un, dopo un'oretta mi è ritornata e mi fa senti noi ti possiamo offrire questo tutto, tutto. che alla fine era la stessa offerta che mi ha fatto l'altra compagnia Uh, quindi ovviamente io nella mia testa ho detto beh certo grazie a cacciare nel senso ovvio che mi va, va meglio stare in questa compagnia visto che adesso siamo, abbiamo comunque parlato ho capito che insomma sono anche io che devo un attimo aprirmi di più sono io che devo quando ho problemi di effettivamente eh, cioè, rivolgermi a, ai miei colleghi non star lì a incazzarmi da sola purtroppo questo è un, ho un caratteraccio quindi quello è cioè io sono sempre dell'idea che devo risolvere i miei problemi da sola questo è il mio grosso divetto quindi insomma mi ha fatto molto piacere il fatto che loro comunque mi hanno fatto questa offerta che hanno cercato di tutto per tenermi anche tutto cioè potevano benissimo dire ok ciao raga noi ne assumiamo un altro che paghiamo meno, ciao, nel senso, ciao. ovviamente potevano fare anche così senza problemi, alla fine io ho detto ok, perfetto, mi raccomando, mandami un'email per iscritto dove dici sì, rimango con tot co questi soldi noi dobbiamo cambiare il contratto e bla bla, bla. Fin qua tutto bene, Sem sembrerà che tutto sia finito bene, no? Dice ok, bravo, hai avuto l'aumento, hai avuto ciò che hai voluto, boh, complimenti, e eh sì, ok, braccia, cioè, ok, sì, eh, che bello. <ride> Cos'è successo? <ride> Laggiorno stesso, giovedì sera, mi chiama la compagnia di marketing. Mi chiama la compagnia di marketing. E mi fanno ciao tesoro. Lo so che non ci siamo fatti sentire. Quindi eh, siamo disposti. Cioè, eh, eh, scusami, abbiamo avuto un po' di casino, eccetera, eccetera. Però ti vogliamo tantissimo. E <ride> io ero tipo... Ehm, it's too late. Cioè, ho detto allora, è successo ciò. Io sono stata molto onesta. Ho, detto, ho avuto un'offerta da una compagnia. I miei capi hanno lottato per me, per tenermi. Ho accettato eh, la stessa offerta che l'altra compagnia mi ha fatto per farmi tenere, quindi, insomma, adesso sono in una posizione un po' scomoda per dire al mio capo nuovamente, eh sì, sai, alla fine mi licenzio in realtà, quindi io ho detto, mi dispiace veramente tanto, però pensavo, non vi siete più fatti sentire, pensavo che aveste trovato un'altra persona, eh, non vi preoccupate, no hard feelings, nel senso, cioè, è andata così, doveva andare così, e... Mh, io questo è stato tramite email, loro mi hanno chiamata, ma io dopo ho scritto un'email perché tipo stavo facendo altre robe e ho detto non ho tempo di chiamare, poi c'era un, un orario fuori dagli uffici, sicuramente loro non erano in ufficio. L ho scritto un'email, loro dopo questa email mi hanno scritto. Possiamo chiamarti? E io le ho detto, ma che camichia vogliono? Mi chiamano il giorno dopo, che era il venerdì, ovvero ieri, e mi fanno. Ciao! Allora, devi capire che ci sei piaciuta veramente un botto, uh, la direttrice ti ama, ti vuole e io ero tipo <ride> ok, però siete arrivati troppo tardi, dovete arrivare un giorno, se arrivate mercoledì, mercoledì sarebbe stato perfetto, cioè sarebbe stato tipo il top del top, cioè sarebbe stato il momento perfetto, cioè il timing perfetto, però purtroppo Hometor Madre ci insegna che il timing. E a bitch, ecco cosa ci insegna quindi eh, io ho detto mi disp e tipo loro e eh, la, la, la insomma la, la persona mi fa um, c'è qualcosa che possiamo fare per averti e io tipo io mi sono sentita malissimo perché ha detto questi stanno litigando per me io sono pazita, ovviamente una persona um, se io fossi stata una persona diversa un pochino più stronzetta un po' quella che dice approfitto di ciò che il mercato mi offre avrei detto boh senti senti mi date questi soldi tipo più di quel che ovviamente sarei pagata ehm, queste condizioni mo io vengo da voi che per carità si poteva anche fare probabilmente perché siccome quando ti vogliono veramente tu potresti anche farli stare alle tue condizioni come giusto che sia cioè se tu me vuoi io ti do delle condizioni e vediamo se si può arrivare a un accordo Um, solo che io mi sarei sentita veramente veramente male uh, verso insomma il mio attuale capo nel dirle di nuovo eh ma alla fine sai <ride> me ne vado davvero quindi per quanto io avrei voluto veramente tantissimo quell'altro lavoro trovo che fosse stato una uh, come dire che doveva andare così io credo abbastanza a questa cosa del che ogni cosa capita per un motivo uh, quindi doveva andare così ovviamente um, c'è tipo lui che mi dice guarda che non ti costa niente chiamarli, chiedergli cose che ti offrono, cose che non ti offrono, giusto per fare una comparazione, poi ovviamente non è detto che il lavoro ti piaccia, questo lavoro che tu fai adesso ti piace, lo conosci, lo sai fare, quindi c'è già il meno stress di iniziare, poi ovviamente si inizierebbe tutti in, in smart working, ci sarebbe una formazione, ovviamente la formazione magari sarebbe tipo un po' così però um, sì, diciamo che se loro fossero arrivati un pochino prima io avrei accettato e non mi sarei fatta diciamo corrompere dal mio capo um, per, uh, cioè, per, per restare, perché sarebbe stato un lavoro completamente diverso cioè avrei detto lascio il lavoro per proseguire una carriera abbastanza diversa quindi in quel caso loro non è che potevano fare qualcosa sì, magari mi avrebbero comunque detto dai ti offriamo questi soldi, cerca di rimanere e lì sarebbe stato a me dire ok cos'è che mi converrebbe fare quindi insomma sono stati dei giorni abbastanza frustranti, io lo so che adesso qualcuno dice ti stai lamentando perché troppa gente ti voleva c abbastanza, perché nel senso mi sono sentita molto frustrata che un'occasione che volevo veramente tanto è arrivata un pochino troppo tardi e io dopo mi sono, eh, mi sono trovata un po' tra due fuochi del tipo che sì il mio capo è venuto, ehm, è stato le mie condizioni, mi ha fatto questo aumento eccetera eccetera, il che mi fa molto felice perché mi sono, mi sono sentita apprezzata anche che è una cosa che io non mi sono sentita molto ultimamente, cioè che non mi sentivo molto apprezzata al lavoro, sembrava che, cioè, cioè ho fatto, alle volte ho fatto dei, delle cose, sembrava che fosse la fine del mondo, perché abbiamo un po' di clienti particolari, e, e niente, quindi è stato anche questo frustrante, mentre adesso questo è come se mi avessi dimostrato che magari non faccio così schifo, magari sono effettivamente, so fare il mio lavoro, uh -huh. e niente, quindi questo è ciò che è successo negli ultimi giorni, Um, però sì, dubito fortemente di prendere lavoro in marketing, anche se mi sarebbe veramente, veramente, veramente, veramente tanto piaciuto, però mi sentirei veramente tanto, tanto cattiva a effettivamente di nuovo ad andarmene e niente, io credo che ho finito questa story forse è tipo lunghissima ho finito e spero che vi siate divertiti ehm uh... Ad assistere a questa cosa perché c'è gente che mi segue su Twitter che ha assistito in diretta a tutti questi updates e c'è tutti ok. Cosa sta, cosa farai? Cosa farai? E niente, è stato molto divertente. Eh, niente quindi io chiudo il video qua. Eh, noi ci vediamo la prossima volta e ciao.